Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video. Oggi con recensione completa su questo pannello LED eh, in cui si può mettere in giardino, si può mettere in un garage, si può mettere fuori casa con questo pannello solare che ri lo ricarica direttamente. Infatti esistono diversi tipi di pannelli solari in cui avete la possibilità di utilizzarlo anche dentro un magazzino ma sicuramente questo qua molto piccolo molto compatto poi sito che, tro che potete trovare il venditore si chiama Liu Sharp, eh, lo, sh lo shop di Amazon Richam Direct in cui potete trovare sul sito su Amazon che vi mando in descrizione eh, tutti i prodotti eh, ancora più grandi e con luci ancora più potenti se avete bisogno di una luce sicuramente questa fa al caso vostro Abbiamo la certificazione IP65 Resistente a polvere e ad all'acqua ah, Mi piace tantissimo Questo è il pannello solare Con tutti i suoi materiali uh, Questa è la luce LED Questo è il foglio delle istruzioni Dovete poter leggere come montarlo E' tutto con le, Questi sono i, i vari oggetti per collegare Direttamente la luce LED Ora, come ho detto l'altra volta Basta collegare questo filo quest'altro ora da dietro basta eh, premere un pochino questo bottone da dietro e la luce ora si dovrebbe accendere ecco in questo modo ora è accesa sta caricando grazie al pannello led la cosa bella si può anche caricare con altre luci che io non sapevo è un'ottima cosa e anche eh, sotto la luce del sole eh, carica molto velocemente per collegarlo ancora meglio anche fuori basta mettere queste viti che sono uscite come ho detto nella confezione ora andiamo a collegarlo ecco ragazzi dovete mettere direttamente questo qua in cui si mette in questo modo fuori alla parete collegato con questo ora andremo anche a vedere fuori come uh, funziona come va come tutta l'altra volta e sicuramente è un ottimo prodotto poi a quattro luci mo lo spengo un attimo che se no sta troppa luce ecco in questo modo comunque quando lo dovete spegnere basta cliccare il pulsante dietro spegne il pannello poi per smontarlo basta smontarlo in questo modo tutto destro sinistra e pannello è smontato qua dietro come vedete su questa parte ora andiamo a vedere come funziona precisamente il prodotto ragazzi questo è il pannello solare che si può collegare direttamente con il pannello red in questo modo lo stringiamo bene questo è il tasto di accensione Basta schiacciare il pulsante qua dietro per un po' di secondi e il LED si dovrebbe accendere. Ora è acceso. Comunque, abbiamo, eh, vi ricordo sempre di utilizzarlo in modo adeguato: eh, potete, come vi mando anche il link in descrizione del venditore che è eh, Sharp. Poi abbiamo lo shop di Amazon di Enricham Direct. Uh, infatti questo pannello led è molto comodo, molto utile, che mi piace moltissimo e poi questi pannelli led, ad esempio se volete andare pure per esempio in giro anche per mettere la luce anche se uh, viene utilizzato anche per il uh, giardino come vi ho detto o altri tipi di parti sicuramente è molto utile poi avete anche la possibilità di utilizzarne anche in zone a buio sicuramente è un'ottima soluzione infatti è consigliabile non utilizzare uh, se volete smontarlo o altro no, da, pro da professionisti uh, e non persone che non sono specializzate in questo ambito Uh, abbiamo anche la certificazione IP65, come vi ho detto, e avete la possibilità di utilizzarlo in qualsiasi mo modo. Uh, so prendere un muro in un modo con le viti sicuramente è un'ottima scelta. Ragazzi, con questo è tutto. Vi con uh, da Teco di Gigi, con i miei video, lasciate like e um, iscrivetevi al canale, ragazzi. Ci vediamo in un prossimo video.